Non faccio solo la valletta, ebbene sì, dovete scoprirlo. Eh, ciao a tutti. Eh, il marketing e la tecnologia per decenni hanno viaggiato su, fieramente su binari paralleli, come tutti i settori aziendali, ognuno convinto della supremazia eh, sugli altri, ma comunque ben staccati. Da parecchi anni... Eh, in realtà si intrecciano pesantemente non eh, possiamo fare marketing senza la tecnologia eh, ormai mh, quasi tutto quello che facciamo è fatto esclusivamente con software sono software, i motori di ricerca, i social gli strumenti che usiamo per misurare eh, ed è nata una, dalla crasi dei due nomi un settore che è MarTech il, gli strumenti per fare le tecnologie usiamo per fare eh, marketing. Eh, un sito molto carino che vi consiglio, che è chiefmartech.com, da una decina d'anni, eh, censisce tutti gli strumenti che si possono usare. Eh, per darvi un'idea, nel 2011 erano circa 150 i software che si venivano usati per il marketing. Più o meno ogni anno questo numero raddoppia. In realtà non solo raddoppia, eh, ogni anno circa il 30% falliscono, quindi ogni anno quelli che eh, entrano in questo mercato sono ancora di più delle, del cambio da un anno all'altro. Nel 2020 siamo a oltre 8.000 strumenti per il marketing, divisi tra advertising, eh, vendite, analisi, creazione di contenuti, eccetera. L'elenco degli 8000 li trovate a martech5000.com, c'è cioè una bella tabella filtrabile dove potete sbizzarrirvi a cercare gli strumenti giusti. Come vengono scelti normalmente questi strumenti? Ci sono alcuni approcci, uno è quello in cui la prima domanda che viene fatta è ma è gratis? In quel caso capite che il valore attribuito a quello che lo strumento farà è prioritariamente quello economico. Eh, per fortuna esiste il karma, di solito chi fa questa domanda riceve lo stesso l'attribuzione di valore da parte dei clienti. Se vi aspettate che il lavoro degli altri sia sempre gratis, poi non lamentatevi se capita anche a voi. A volte si da una parte, ma a volte capita di essere dall'altra e per alcuni questo è davvero l'unico criterio che viene scelto a prescindere dalla disponibilità economica un altro criterio con cui vengono scelti gli strumenti a volte è su quanto siano cool è di moda quello strumento ok devo trovare il modo di imparare a usarlo eh, aziende che decidono di cambiare il gestionale prendere Salesforce perché ho letto che Salesforce e non plus ultra così e chiamano lì ti dicendogli all marketing ok dovete prendere questo strumento e questa è tutta l'analisi che fanno oppure ho visto l'influencer che usa quella tal cosa non posso non far senza eh, l'influencer usa Ninjalytics per analizzare il profilo Instagram chi sono io devo averlo altrimenti non posso lavorare con Instagram un terzo approccio è quello di eh, lo chiamo do it yourself Cosa, so cosa ho a disposizione? Ho a disposizione questo, facciamo que con questo. Eh, gente che sa usare solo Word e fa le analisi, le fatture, i preventivi, i piani editoriali con Word, eh, piega ogni strumento all'uso che vuole. E questo di nuovo è l'unico criterio. Più o meno, eh, faccio mea culpa anch'io e credo anche molti di voi, eh, di volta in volta ci è capitato di ricadere in uno di questi tre stereotipi e di, per, convincendoci che era per necessità, ma di fatto eravamo noi a scegliere di far così, di fare le scelte solo sulla base di questi criteri. Eh, ha molto più senso usare un altro approccio, che è quello di ritornare, sono ritornato a fare un sacco eh, quella cosa che mi piaceva di più fare alle superiori, quindi una vita fa, che sono i diagrammi di flusso. Imparare a rimettersi a scomporre tutte le cose che facciamo in tante piccole azioni. Ogni processo di scelta, ma anche di azione, è scomponibile in tanti piccoli, eh, tante piccole fasi di processo, ciascuna delle quali potrebbe avere a quel punto per ciascuna di queste fasi cerco lo strumento migliore per riuscire a arrivare in fondo questo diagramma l'obiettivo di ogni diagramma di flusso è partire e arrivare in fondo eh, se voi siete la pallina lanciata in sto labirinto cercate di arrivare alla fine e vincere la gomma da masticare se siete nei giochini in spiaggia oppure potete cadere nei buchi se fate le scelte sbagliate eh, disegnare il diagramma di flusso mi ha permesso di concentrarmi molto di più su quali sono le funzioni che mi servivano a cosa stavo, cosa stavo facendo quali erano le cose che stavo cercando davvero in quello strumento una volta analizzato tutto mettersi a quel punto e solo a quel punto a cercare gli strumenti a quel punto è chiaro che non c'è il sito dove gli spiego gli passo purtroppo il diagramma di flusso e mi dice qual è la scelta migliore. Eh, sono però in condizioni diverse rispetto a come ero in partenza. Poi è chiaro che devo dare il peso diverso agli aspetti. Comunque potrò scegliere uno strumento perché lo conosco già e magari soddisfa al 70% le esigenze che avevo e non al 100 però metto sul piatto della bilancia i pro e i contro di tutte le scelte. Però ho notato che questo ha portato eh, nelle mie scelte a scoprire molti più strumenti molto più azzeccati. Ero convinto fino a un anno fa che eh, come Zapier, che forse molti di voi conoscono, è un integratore, un, uno strumento che vi permette, un software che vi permette di collegare sistemi diversi. Ero convinto che come Zapier non esistesse nient'altro di meglio, eh, a pagamento. Praticamente a gratis ci fate poco o niente. Eh, se dovete fare qualcosa di un po' complesso, dovete pagare. Molto usato, molto mantenuto, eh, ben aggiornato, sarà sicuramente lo strumento perfetto. In realtà esistono un sacco di altri software come questo che fanno le stesse cose spesso in maniera migliore, più semplice, più eh, visuale o con qualche feature leggermente in più o meglio, più centrata. Ed è stato grazie a questo approccio che ne ho scoperti ad esempio altri. Eh, andate su Martech 5000 e li trovate tutti, ma mi sono trovato a lavorare benissimo con Integromat, con Automate, sono tutti eh, siti eh, che fanno le stesse funzioni sulla carta, in realtà li trovavo perché scoprivo, grazie a esempi di altri, che facevano esattamente quella cosa fatta in quel modo. Ad esempio, in un caso, eh, Automate, lo vedete in maniera molto visuale, lo costruite come se steste disegnando un diagramma di flusso, a differenza di Zapier. Se dovete avere a che fare con un cliente, che è un po' sturlo, come si dice a Reggio, quindi un po' di travertino, a quel punto diventa molto semplice riuscire a spiegarglielo con una cosa in cui di fronte alle sue eh, titubanze nella scelta di strumenti per, eh, per la sua azienda da adottare, eh, si diverte a farlo, se comincia a giocarci anche lui. Eh, spesso questo criterio è quello che ha portato alcuni clienti a scegliere MailChimp, l'immagine di Mailchimp ha aiutato un sacco a convincere clienti perché lo vedevano molto più giovanile molto fresco eccetera e quando gli dimostravi che era uno strumento assolutamente professionale con niente da invidiare agli altri si convincevano che allora poteva andare bene anche per loro perché poter dare il 5 a Freddy quando la mail parte eh, soddisfa l'ego Giusto? È un'azione di marketing, anche quella. Quindi, il rimettersi a scomporre i, il flusso di lavoro da dover fare ha permesso anche un'altra cosa. Ogni singolo passaggio a quel punto lo potete eh, spezzare in tanti piccoli cicli di lavoro. Il pensiero computazionale che si insegna ai bimbi. Eh, facendo i laboratori di programmazione, quando gli insegnate a eh, astrarre un problema, risolverlo e vedere se ha funzionato il modo in cui l'hanno risolto, oppure ricominciare a vedere se il problema l'hanno inquadrato bene, eh, trovare una soluzione per risolverlo e poi dopo riguardare se ha funzionato fino a quando funziona, se ogni singolo passaggio l'avete spezzato in tante piccole cose semplici diventa molto più semplice riuscire ad applicarlo concretamente una volta che l'avete applicato concretamente a tanti piccoli passaggi quell'esperienza la potete facilmente, più facilmente ripetere con altri clienti anche Il, lo stesso principio è quello quando vi trovate per chi è genitore a insegnare la matematica ai figli se ci vanno poco d'accordo in cui la cosa che funziona di più se vostra figlia o vostro figlio hanno qualche paura della matematica è insegnargli che alla fine sono quattro operazioni in croce, se impari quelle, con quelle cose semplici ci riesci a costruire tutto. e Ora il rendere tutto questo molto semplice vi permetterà di scoprire altre cose. Basta così, taglio via tutta la fine. Sono già stato qua sopra troppo, ho già dato troppo stamattina.